Ciao a tutti, ragazzi, qui è ForteGamer. E questo è davvero il video della mia sensibilità. Ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno dell'item shop nella sezione Supporta un creatore, inserire il codice creatore forto. Così come vedete a schermo, poi accettare. E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ah, ragazzi, quanto lo stavate aspettando? Da qua, quanti, quanti mesi fa ho detto che avrei fatto il video della sensibilità? E finalmente, finalmente, è qui! Vi dico da subito, anzi, vi chiedo, ragazzi, di raggiungere 2500 like Perché se questo video vi piacerà io non solo porterò il video della sensibilità come oggi ma vi farò anche un piccolo tutorial su come utilizzare il, P il controller ps5 in claw ovvero quella presa un po' particolare insomma come vi fece vedere i tempi anche con un altro video quindi 2500 like vi voglio tutti pronti iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché arriveranno altri video di questo genere direi di non perderci ancora in chiacchiere e di andare su fortnite Ecco qua, allora ragazzi siamo Nella lobby preparatoria, tra l'altro tema Natalizio io amo un sacco Fortnite Quando è Natale, allora quindi andiamo nelle settings Io ragazzi ho il gioco in inglese Anzi quasi quasi ve lo metto in italiano dai così riuscite A prendere meglio tutti uh, Tutte le impostazioni e cose varie Questa è la mia grafica, luminosità 100 Contrasto interfaccia 1, daltonismo Deuteranopia 4, motion blur No e mostra fps sì. vi ricordo ragazzi che io sto giocando Su una ps5 eh, se non si fosse capito L'ho detto già all'inizio però per sicurezza lo lo ribadisco, io sto utilizzando PS5 Allora vabbè queste cose ve le faccio vedere Velocemente se volete poi vedere Nello specifico ragazzi magari le fermate Non vi voglio diciamo non voglio Passarci tanto tempo perché queste cose non sono Importantissime qui nell'interfaccia Ragazzi ho scala interfaccia 90 E poi tengo attivate le impostazioni per vedere Il ping mentre gioco e qui Arriva quello che ci interessa allora Corsa automatica la tengo impostata di pre Cioè predefinita fondamentalmente quindi Se corro corro direttamente poi Vabbè vi lascio vedere un po' di cose vibrazioni No ragazzi lo so che è bruttissimo non avere la vibrazione sul controller PS5 Ma raga ma io non ce la faccio Veramente la vibrazione è qualcosa che non sopporto Poi cosa che ci interessa un po' di più Moltiplicatore sensibilità in costruzione Moltiplicatore sensibilità in modalità modifica 2.1 e 2.2 Uso le impostazioni avanzate di mira ragazzi assolutamente e Ho e Velocità orizzontale visuale 40% Velocità verticale visuale 35% Accelerazioni varie ragazzi Tutti a 0 secondi 0% Accelerazione immediata 0 No niente Poi velocità orizzontale Della visuale con mirino 10% Verticale orizzontali Stessa cosa Poi 0 0 Accelerazione ragazzi Non mettetela Ve lo consiglio Siate reattivi nei movimenti Sensibilità visuale Tempo di smorzamento visuale 0,05 secondi Guarda la curva di comando Tengo lineare Intensità mi rassistite a 100 Ragazzi non mi interessa Dite quello che volete Io la tengo a 100 La torrò sempre a 100 Poi parte molto interessante Questa Zona morta 10 e 13% Sul controller PS5 ragazzi ho visto che la zona morta predefinita è molto alta E questo non vi permette di giocare bene Quindi forse questa è la impostazione più importante da fare Specialmente se avete un controller PS5 Finalmente ragazzi quello che vi può un po' più interessare Io sinceramente non saprei dove spostare la mia gamma Quasi quasi ragazzi la levo un secondo Vi dico semplicemente le cose più importanti Io non modifico con cerchio Entro solo nella modalità modifica con cerchio Modifico con triangolo e Prendo il piccone con il touchpad E la mappa con la freccetta destra Velocemente passiamo anche ai comandi di costruzione Utilizzo Abba professionista della costruzione Con alcuni cambiamenti Velocemente vi faccio vedere anche la modifica comandi Ripristino con L1 E seleziono con R1 Confermo invece con triangolo E questo è quanto ragazzoli Queste sono finalmente le mie sensibilità Ma qualcuno potrebbe chiedersi ma vanno davvero bene Funzionano davvero Ti rendono più forte Beh allora andiamo in game e proviamolo assieme Che dite? Boys Lazy con Ale, devo mostrarvi in un game cercando di vincerlo che effettivamente la sensibilità che vi ho fatto vedere ha senso, funziona Quindi vediamo se ci riesco, nel caso ragazzi, tutto fake, la mia sensibilità non funziona Oh tengo un tizio proprio di fronte che sparerò con una pistola sperando che non mi elimini, ok eliminato, fantastico Anche se credo a dirla tutta che non avremo problemi perché ho la vaga impressione Dimmi che questo non sei tu, ok, perfetto, ha senso, bella, un altro di un altro team, fantastico Ok, un peperoncino frate, guarda te, lascio uno al volo Vai vai, piace il peperoncino Possiamo andare a pushare volendo, finché ci abbiamo il peperoncino attivo ci abbiamo praticamente degli superpoderi Sono esti bro, Wow, frate, sta qua, se lo prendi sotto frà, se lo prendi sotto è morto Vai vai, dai, dai, vabbè ho fatto io Sta un'altra pozza grande, eh, queste no, no no no, no, arriva arriva arriva, arriva, arriva, dammi il tempo, dammi il tempo, dammi il tempo Ci sono, mamma mia, una a terra, ok Vai, bloccati, bloccati, sta dalla finestra, quindi sta attento, facciamoci il giro Una cosa veloce che a breve finirebbe peroncino Se fate il giro Sparo 33 Prova a pusharli. Mi è andata male 88 Madre di Dio Se saliamo sul tetto ce li facciamo easy Stanno là Attenzione Dovrebbe andare a lutare 32, 32 White mm. quello, su oh, quello sulla destra è white, eh? quello a sinistra no Prova a pushare 35, 35, Tu coprimi, 35, 35, tu coprimi, 35, 35, 35, non ti preoccupare Coprimi Vai, vai, coprimi Vai, a terra aiutami con quest'altro Vai 72 mamma mia frate gg ora siamo abbastanza lontani non vorrei che mi morisci perché. Tranqui, tranquilli entriamo nella casa ora. Allora. dal tetto dal, tetto dal tetto dal tetto entra aspetta, dal tetto aspetta. no si sta a fa il giro si sta a fa il giro sta qua è un bot? non è un bot? c'è il compagno interroga interroga io ti chiudo tu... oh no no dentro vai entrare, dentro ok mamma mia oh oh oh ah, fra ci hanno pushato. sono qua di fronte dietro alle macchine ora muoio pure quell'ambri oh mi so oh, sono morto mi mm. faccio le splash mi sa Ah, un ah, problemino un po' dico io. Bracio tutti quanti. Ma che cosa? Correo, no, mi uno, credi sulla... sì. su tutto quello che esiste? Che io non ho capito niente. Mi sono visto morto. Non fa niente. Guardate che sono morto. Sono, sono... Oh, fra oh, fra fra. Attenzione, questi hanno le armi esotiche strane. Che ti congelano. Ah, sta. 41-41. Attenzione, quello di destra è il cecco. 41 pure a quell'altro Però io vedo, vedo se riesco a raggirarli Io ci riesco credo Io ci riesco Tu resta giù Resta Asma. giù Tranquillo che ora mi faccio il giro Una terra Bello ah, Questo qua lo Un altro tizio, Un altro tizio, Frate altro team E allora vengo da te da Perché io mi sto attirando un altro team Non conviene Cerchiamo di entrare Dammi dammi Arrivo arrivo Copriti copri, copriti di ah. Non morirmi Lo stavo persicendo Morto morto tranquillo tranquillo Spero solo che non ti elimini Perché mi servi vivo Ok Vai Fran andiamo Oddio, oddio, oddio, sì, sì, sì, sì, ecco. ma no, ma sei un pazzo, ma, ma quasi ucciso, ma no, che pazzo furioso eh, Frate, veramente, non, non morirmi, È ti tranquillo. supplico, non morirmi Oh, oh, oh. Ok, ok, ah, eh. no, frate, no, ecco, ma come, come fai a chiuderti ovunque? Eh, comunque? lo sapevo, sbaglio, no no, eh. no, no, no, no, no, no, no pure o la safe, frate, entra in casa, entra subito in casa, appena adriani No, no, no, no, vabbè, non ci credo Mamma mia fra. Nooo Stanno busciando no. frate Non so se te ne sei accorto Ma stanno in tre Non ho capito Ho paura tu... che siano separati Capito che dico Sì ma stanno separati Ho capito che sono molto separati Ho paura che siamo uno contro uno Contro uno contro due Siamo ancora in cinque oh. Vabbè hai Ma non mi conviene eliminare quello okay. Non mi conviene sparare a quello Perché è quello no, da solo no, no, no, no. Ti conviene stare sopra Fra uno. Lo so lo so, so Ti stringono Sta salendo Loro Sto anche loro in due Ok Giovanni fileccia, bella bro 1, 3, 1, Vabbè 1, 3, 1, dai frate è andata male, la prossima volta Dai, انت bro qua, fra, devo far vedere che la mia sensibilità è bella E mi sa che ora muoio Woo, baby Cariata ma ci sta E questo è quello che succede se mettete la sensibilità di porto game Guys mi è uscito un game davvero molto interessante Veramente figo Ringrazio ancora Alessandro per averci fatto compagnia in questa cringiata di partita Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Di attivare assolutamente la campanellina Seguirmi sul sito Viola in descrizione dove porto le streaming In questi giorni un po' festivi anche qualcuno in più Per giocare assieme a Fortnite e altri giochi su PS5 E noi ragazzi ci becchiamo alla prossima